Saluto tutti i cari amici che eh, si stanno collegando, anzi oggi siamo poi partiti un attimino in ritardo, ma comunque ci siamo. <ride> saluto gli amici che si stanno collegando, saluto te Luca, in particolare ti ringrazio perché malgrado tu non stia molto bene in questo momento, eh, hai comunque voluto essere presente in questa diretta. Grazie, Miki vai fai giù dai, fai bravo. Bravo, perché ho preso il cane da poco e quindi eh, ecco. ce l'ho qua. <ride> Bene, noi amiamo gli animali, quindi va benissimo anche il cane che si chiama tra l'altro... Miki. Miki. È un maschietto Miki. Un trovatello che abbiamo salvato da persone che non amano gli animali e che hanno fatto, insomma, già dalla nascita l'hanno portato via dalla mamma troppo oh. presto. E quindi è un cane un po' mordace e lo stiamo, lo stiamo educando a non mordere. Speriamo che non ti morda mentre sei in diretta. No, a me, <ride> no, però, no sì. a me no, però purtroppo avendo subito un trauma da piccolo, ha questo istinto che quando non conosce qualcuno, siccome lo vedono bello cuccioloso, ma in realtà è, è, non è così perché è a suo carattere ed è già grande perché ha un anno e mezzo. Certo. È un maltese bolognese, però vabbè, c'ha i suoi problemi che risolveremo. Insomma, pure il cane con problemi di identità, hai visto? <ride> per rimanere in tema. Forse ti arrivano tutti questi casi, chiamiamoli così, perché tu sei bravo, ma poi ne parleremo meglio dopo a risolvere un po' proprio perché hai avuto l'esperienza diretta. Sai come affrontare questi temi, sai come insomma. Ehm approcciarsi a questo argomento per risolverlo e poi capiremo anche meglio adesso che ce lo spiegherai. Intanto chiedo agli amici che ci seguono di attivare le notifiche e condividere questa diretta così anche altre persone potranno ascoltarla. Parlo. Certo. Allora caro Luca. Mi vedi bene hai... perché io ho solo il telefono perché eh, come ti ho detto non sto molto bene in salute quindi sono dai miei genitori per fortuna che ho perché sono anche una bambina, il cane, e insomma non, non riuscivo più a, a curarmi. Sto meglio e quindi dai, per fortuna. Eccomi grazie, qui. grazie a Dio. Bene. Ascolta Luca, la mia prima domanda per iniziare questa, che in fondo è una chiacchierata tra amici, io e te, gli amici che ci seguono da casa, ha preso spunto da un'altra riflessione che hai scritto sul tuo profilo Facebook. E dicevi... Da gay militante a marito da 14 anni e padre. Si può cambiare? Non credete alla propaganda del GBTQ. Ci vuoi raccontare nel dettaglio questo tuo percorso e questa tua esperienza di vita? Sì, allora, intanto eh, ormai sono passati, insomma, sembra ieri, ma in realtà sono passati, insomma, dieci anni. E quindi eh, veramente eh, c'è stato... Uh, sono stato investito, chiamiamolo così, dalla conversione, prima ho avuto una conversione, la mia conversione è avvenuta a Međugorje, e prima, prima dai frati no, in realtà, ma poi è successo appunto che con un viaggio a Megugori ho avuto la forza eh, per appunto eh, trovare me stesso, come ho scritto nel, li nel mio libro. E, um, ero una mi, mi definivo perché ovviamente mi avevano attaccato questa etichetta da, da gay, e, e non sapevo che invece non, si, non, non, non era, era l'essenza della persona, ma si poteva cambiare. Quando ho incontrato questi gruppi eh, di uh, ex gay. Eh, consigliatemi appunto da amici allora protestanti perché a me piaceva cantare quindi andavo in, nelle sale di registrazione dei, dove c'erano i gospel poi sai quel fatto che loro erano cristiani, ti dava un po' più di fiducia, e poi comunque costava anche, è, è giusto dirlo, costavano anche meno, e quindi ti potevi permettere di incidere, di cantare, di, di, di assimilare la musica, che loro hanno molto nel loro DNA, al contrario di noi cristiani, che siamo un po' intimiditi, no? da quello che, a parte vabbè, la grande Deborah Avezzani, e qualcuno che insomma ci prova, ma non c'è ancora diciamo, una rete così forte di cristiani attivi. Eh, che fanno musica e da lì è iniziato che a, a parlando dicendo che c'era questo percorso che univa psicologia e fede e quindi da allora che avevo insomma 30 anni mi ero reso conto che non ero felice come omosessuale e, e lì ho iniziato a lavorare su me stesso e ho scoperto un mondo pazzesco perché ho, ho iniziato a, a studiare, perché così è, uh, poi oggi siamo anche fortunati perché viviamo nell'era di internet, e quindi sul, sulla rete ho trovato prima il libro di Joseph Nicolosi, che è uno psicologo americano, con anni e anni di esperienza, ma anche la mia esperienza, perché io essendo stato gay ero, sono stato anche militante, Dell'allora Arcigay, che adesso è l'associazione la, la, la, LGBTQ, che però ovviamente uh, è sempre Arcigay, ma si chiama in un altro modo perché non vogliono etichette, non vogliono stemmi, non vogliono niente, però pretendono un sacco di diritti rispetto alle persone, perché le persone sono persone. Io ho avuto prima una delusione dal mondo LGBTQ perché eh, gli ideali che propongono non esistono, nel senso che sono nell'aria, o comunque sono magari nel cuore di qualcuno, ma purtroppo è un grande business. La verità è che c'è dietro un grande business. Ne parlo così liberamente perché io andavo alle riunioni di appunto questi grandi finanzieri che erano disposti a darmi tutto, no? come oggi fanno anche incentivi statali piuttosto che perché lavoravo nel turismo per portare i gay in crociera per portarli però io mi rendevo conto che no, non funzionava e mi dicevano in america mi ricordo mi dicevano tu devi eh, devi mettere i ragazzi nudi sul cubo devi fare delle zone appartate devi utilizzare le saune devi dargli la possibilità della cabina privata insomma tante situazioni che gira gira che ti rigira erano sempre eh, il motore diciamo che mu faceva muovere tutto questo mondo dietro organizzato lgbtq era il sesso ed è tuttora il sesso perché se tu vai nei siti e vedi le varie loro agende sono eh, gente comunque che hanno questo valore della del voler far sesso se senza limiti nel senso che non vogliono vietare, il loro slogan è infatti è vietato vietare quindi andava in contrasto con anche la mia fede e nel momento in cui mi sono reso conto che questa vita libera senza amore senza, eh, così, senza mh, fluido no? cioè, libero, il fluido non so cosa voglia dire nel senso che non vuol dire niente eh, a un certo punto mi sono reso conto che questa mia vita doveva cambiare e ho iniziato a, come ti ho detto, a studiare, i miei amici eh, appunto, cristiani mi avevano detto che c'era questa possibilità di, eh, di andare appunto, a fare questo corso in Svizzera, dove erano in Svizzera italiana, ma perché diciamo, eh, appartenevano al mondo sai più francese, americano, e in Italia non c'era ancora questa cosa, e quindi quando ho fatto questo corso io mi sono reso conto che, i miei problemi potevano essere risolti, dell'omosessualità. Non faccio ovviamente la, diciamo, la testimonianza, perché in rete ne trovate tantissime, perché sennò no oggi parliamo solo di quello, eh. però sono uscito dalla condizione dell'omosessualità, cosa che dicono che non si può cambiare. E questa è la cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare, perché poi, quando io ho risolto, diciamo, la mia vita, Automaticamente tanti ragazzi giovani come me perché allora avevo 30 anni eh, quando mi sono sposato quando eh, volevo tenermi tutto per me però poi ho detto è un po egoistica come cosa e sotto consiglio del mio padre spirituale ho iniziato a traprendere questo percorso di aiutare le persone che hanno questi problemi di identità che non si accettano non ce l'abbiamo quindi con gli omosessuali ma ce l'abbiamo con l'etichetta gay quindi attenzione bene questa distinzione politica e valoriale, gay, lgbtq vuol dire appartenere a un movimento, un movimento politico, un movimento filosofico, un pensiero che vuol dire che non esiste il sesso maschio e femmina, infatti vogliono cambiare anche no? nelle scuole, nei documenti, e' inutile che ci raccontano la favoletta. Sappiamo benissimo che questa cosa arriva direttamente da grandi finanzieri, da persone che sono lì che muovono questa macchina e che vorrebbero togliere tutte queste etichette. Perché è ovvio che per controllare la popolazione è meglio avere comunque delle persone che eh, magari non fanno chissà quante famiglie fanno, si spasciano, si, si rifanno, si mettono con uomini, con donne. E tanto è tutto un business. Poi il bambino magari lo compri, eh, lo perché se non lo fa naturalmente non ci guadagna niente. E quindi è legato anche eh, questo movimento: è legato anche al movimento abortista, al movimento comunque anche dei matrimoni con l'utero in affitto, dei matrimoni omosessuali, perché sfruttando la sofferenza non curata, nel senso proprio di prendersi cura, non come malattia, no, della propria personalità, eh, sono riusciti ad avere un buon target di persone intorno. Perché, parliamoci chiaro, è molto più facile andare in palestra, farsi muscoli, girare in mezzo mondo, cambiare uomini tutti i giorni, cambiare donna tutti i giorni e fare una vita, diciamo, age che solo pochi si possono permettere, perché poi per il resto è una sofferenza, è un'illusione, no? Cioè vogliono questo uh, peace and love che ha avuto il suo uh, diciamo, inizio nel 68 da questi figli dei fiori, ma questi fili dei fiori ce li siamo trovati adesso nonni, uh, scusatemi il termine, ma a me piace parlare proprio così uh, perché sono per la gente, quindi per il popolo, Uh, ce li troviamo adesso un mondo rimbambito uh, per non dire parolacce dove i nonni già sono così figuriamoci figli oggi l'apice l'ha avuto nella nostra società dove vediamo appunto che maschio e femmina non esistono più nel senso che se non siamo cristiani no, uh, o comunque da questa parte di valori non troviamo ragazzi e ragazze che sanno che cos'è la vera mascolinità e la femminilità. Certo, ma tu prima hai detto mh, matrimonio omosessuale, che in realtà eh, non è un matrimonio ma è un'unione civile, diciamo. E dicendo tutto questo bel discorso che hai fatto finora, mi è venuta in mente, ieri era la festa della donna, e personalmente non l'ho mai festeggiata in vita mia perché mi è sempre sembrata non una festa ma una ricorrenza triste. E però proprio ieri mi ha colpito una cosa. Uh, mio marito mi ha mandato un messaggio talmente bello che voglio citarlo. E nel contempo questo messaggio mi ha fatto molto riflettere. Infatti lui mi ha scritto «Auguri non per orgoglio di essere donna, ma per la grazia di poter essere madre. Ecco, a me queste semplici parole mi hanno veramente colpita profondamente perché mi sono improvvisamente resa conto che la nostra società è entrata in un cortocircuito. Da un lato vogliono togliere l'identità di genere proponendo il sesso fluido e chi più ne ha più ne metta. Dall'altra esasperano l'identità di genere femminile schiavizzandole e togliendo l'essenza stessa dell'essere donna, la maternità. Cosa pensi di tutto questo, Luca? Guarda, allora, noi eh, abbiamo fatto, tarlo noi perché io e mia moglie, ovviamente, perché lei mi ha sposato e con me, non ha sposato solo me, ma ha sposato proprio una causa, nel senso che eh, proprio si è sentita a un certo punto partecipe, perché ha partecipato proprio anche lei a questi corsi, che non sono nient'altro, non, non sono corsi, come dicono la propaganda, no, dei media che vogliono... Eh, mettermi in cattiva luce eh, che dicono appunto che curiamo gli omosessuali, no, ci prendiamo cura della parte maschile e della parte femminile che sono già dentro di noi in modo naturale. Abbiamo degli esempi straordinari come Maria e come San Giuseppe che sono per noi il fulcro della società, i padri, no? i nostri padri de della chiesa, i santi, Uh, la Madonna stessa e le sante e quindi abbiamo un'immagine come vediamo della donna che si, è, si sta perdendo la donna che appunto viene, viene tutte le volte si parla della donna e dei diritti della donna però la donna viene reclusa a che cosa? Ha uno strumento che può far dare piacere che può muovere il sedere in televisione, che può diventare ricca L'abbiamo visto al Festival di Sanremo, dove diciamo, la star in questo momento dell'inclusione uh, e del mondo diciamo, che deve rappresentare la femminilità sarebbe la moglie di Fedez. E quindi noi vediamo che questo viene proposto dalla RAI, Radio Televisione Italiana, pagata con i nostri soldi, dove vediamo questa immagine deturpata di donna che commercia persino i figli commercia persino tutti per uh, fare che cosa? Per fare cassetto, cioè per fare soldi. Come vedi è sempre la stessa cosa. Questa non è la visione nostra uh, che abbiamo della, de, della visione della donna. Per carità, uno del suo corpo e del suo lavoro, parlo della moglie di Fedez, fa quello che vuole. Però è un esempio che viene portato in televisione davanti a tantissimi italiani, davanti a tantissime persone addirittura in mondo visione e se guardiamo comunque quello che oggi sono i valori della società sono quelli che continuano a, prop a propinare però il sistema diciamo paese per fortuna ha votato no, in questa campagna elettorale da un'altra parte e il mondo sta andando anche in, da un'altra parte, parlo del mondo occidentale no, nostro eh, dove il fondatore è stato dell'Europa appunto bene, eh, San Benedetto dove appunto un altro padre no, ha dato tantissimo, dove abbiamo un esempio no, meraviglioso di lavoro sociale, di dottrina della Chiesa sociale, eh, di eh, questo sviluppo economico che ha dato fino a qualche anno fa no, i suoi frutti, e lo vediamo ancora oggi, perché non è solo un, un ideale, ma quello che ha reso grande l'Italia nel passato, perché ormai siamo un ricordo, eh, speriamo di tornare, ma insomma la vedo dura, e quindi eh, è diventato diciamo, qualcosa che loro continuano a, a propinare come vecchio, come... usando tutti i mezzi possibili, quindi la propaganda è, è l'uso diciamo, che loro fanno su, sui giovani, loro vogliono prendere i giovani, perché sanno che noi ormai eh, abbiamo questa idea, no? Però dice certo tanto sono vecchi, creperanno o comunque non danno fastidio, li etichetteranno come quelli lì che vanno a Mezzugori, quelli lì che no? Ma la realtà invece è molto più profonda, perché, come ho detto prima, il paese ha voglia di valori, ha voglia di ripresa. A voglia di tornare a, a quella bella italia per i nostri figli che abbiamo vissuto perché abbiamo vissuto un'epoca d'ordo eravamo la quarta potenza sì. del mondo anche questo... se, permettimi, permettimi sì, sì. Luca, tutto vero quello che stai dicendo anche se purtroppo questo è il mio pensiero è eh, quindi eh, la, la politica da qualunque angolazione la vedi purtroppo mh, finora la politica che io conosco sempre qualcosa che manca perché comunque eh, sovvenzionare a spada tratta una guerra che comunque assolutamente io non condivido in nessuna maniera è vero che per queste tematiche ideologiche eh, assolutamente questo governo si avvicina a, a quello che il nostro ma proprio come cultura e come popolo italiano che, che ci vogliono far pensare che siamo così moderni non lo siamo tutti quanti a prescindere dalla fede ma detto questo secondo me un vero partito che possa salvare l'Italia al momento non esiste anche se siamo leggermente migliorati perché comunque io dico sempre non si può appoggiare una guerra che è così chiaramente iniqua scusa se ti ho interrotto ma non volevo no, no. questo pezzo però tornando a, al discorso che stavi facendo appunto della nostra cultura perché a me piace un, unire sempre il la, il discorso uh, di attualità di vita come il tuo però in un contesto cattolico di fede mi piace sempre dare quel taglio no a, a, a quello agli argomenti che tratto allora nella bibbia è scritto maschio e femmina dio li creò e in tutta la bibbia da adamo ed deva alla genesi alla nascita di gesù eh, si è sempre parlato di uomo donna e procreazione che ovviamente può avvenire in modo diverso se no tramite uomo e donna anche se adesso hanno iniziato l'uomo e ma comunque sono, è tutta un'abominio agli occhi di Dio poniamoci però delle domande visto che il tentatore scignotta Dio perché vorrebbe permettersi al suo posto ma questo da sempre lo copia ma lo copia al contrario per distruggere tutto ciò che Dio ha predisposto quindi tenta di togliere il genere maschio e femmina, cerca di distruggere la famiglia e la procreazione, vediamo il divorzio, l'aborto, anzi adesso stanno anche spingendo per l'eutanasia, quindi fine vita. Che però tutta questa, chiamiamola modernità, non ha portato altro come conseguenze che eh, distruzione, morte, disordine e solitudine. Ora Luca, tornando anche al discorso che dicevi Chiara Ferragni, e quant'altro, no? questi modelli, chiamiamoli così, anche loro al contrario, quello che a me stupisce non è il modello al contrario, o il Sanremo, o il cantante di turno, che insomma cercano anche loro di fare soldi, no? come dicevi anche tu, eh, la propaganda LGBT è sempre per una questione economica, ma è quello che stupisce, è perché l'umanità in realtà, chi ascolta, chi guarda, ti fa abbagliare e non riflette invece sulle evidenze perché secondo te Luca beh perché questi poteri forti sono veramente forti cioè sono disposti a tutto pur di arrivare l'abbiamo visto. visto con la pandemia l'abbiamo visto io erano anni che comunque insieme a tanti non, non voglio essere presuntuoso però insieme a tantissimi altri personaggi politici intellettuali Avevamo denunciato anche con te, ti ricordi, no? Abbiamo sì. fatto una battaglia feroce sul... Infatti che... nella, nella domanda dopo che dico come dovevamo essere anche di Feifi, dalla Digos e eh, dai, dal, dai Carabinieri, ma poi te lo dico dopo nella domanda. Procedui sì, questa battaglia l'abbiamo fatta molto molto forte. L'abbiamo fatta, ma penso che anche le persone, perché io credo comunque che le persone di volontà ci sono anche che ai posti di comando, eh? E quindi mi riferisco proprio a loro, perché io mh, sono, sono una persona molto uh, obiettiva, ma anche sono mh, come dire, sono, mh, vedo il bicchiere mezzo, sempre mezzo pieno, nel senso che sono, uh, sono, sono positivo sul futuro, perché il futuro non è in mano, grazie a Dio, a. Uh, questi quattro imbecilli, perché la dico grossa, ma perché proprio stanno rovinando veramente il mondo e lo vediamo, perché sono disposti pure a far guerra pur di alzare il prezzo del petrolio, oppure per fare i loro schiaffari. affari. E quindi parliamoci chiaro, noi dobbiamo confidare veramente solo nel Signore. Eh, è vero che c'è una situazione politica eh, insomma decrepita e comunque quello che è, eh, eh, lo sappiamo, però è anche vero che dentro questo, diciamo, dentro questo magma, chiamiamolo così, ci sono anche tante persone di gruppi di preghiera, di meggiugori, di cattolici e anche persone di buona volontà che comunque stanno lavorando per riuscire a tornare no, con questa bellezza che tanto noi speriamo. Però, Luca, eh. io sarò estremista, sarò più estremista di te, ma... Il demonio ci insegna che basta poco per deviare. È vero, io ci credo che ci sono persone di buona volontà prima di arrivare al potere. Poi puntualmente arrivano al potere, prima promettono, promettono, ce lo dimostrano chiaramente, anche l'attuale governo, poi arrivano al potere e dimenticano tutto quello che volevano fare. Ora sicuramente ci sono dei poteri sovranazionali più forti che non, non permettono. Ma io dico che chi veramente vuole lavorare per il cambiamento e soprattutto vuole lavorare per il cambiamento in nome della legge divina, no? legata a quella naturale, deve, come diceva padre Liglio una volta, recidere, tagliare. Non si può fare un qualcosa che comunque non è totalmente chiaro e netto perché tanto si rimane complice si rimane invischiati in questa melma che poi è la melma di sempre magari cambia un po' forma ma è sempre la stessa melma che non porterà mai al vero cambiamento il vero cambiamento dal mio punto di vista ovviamente avverrà solo per grazia di Dio e ovviamente più ci saranno preghiere e digiuni come ci insegna la Madonna Mediugori e più questo si concretizzerà nella realtà ma finché si cerca di mediare purtroppo in Italia la parola d'ordine per tutti è la media Ecco, dal mio punto di vista non c'è niente da mediare perché nei, nei decenni abbiamo visto come la mediazione ha portato sempre peggio e anche attualmente la mediazione, in questo caso portata nel, nel confermare la guerra, eh, appoggiando, io non condivido perché è molto pericoloso e comunque sempre di guerra si tratta, diverso sarebbe se invece si volesse parlare di troviamo un accordo, una soluzione, va bene, ma non si può dire che si vuole raggiungere la pace, ad esempio, eh, portando armi. Quindi, eh, finché non si, non si diventa chiari, netti eh, e totalmente opposti a quello che è l'errore, dal mio punto di vista non c'è nessun cambiamento, è solo cambiato il modo, ma non c'è il cambiamento reale. Sì, questo è vero, perché comunque allora, eh, non è Dio che punisce, ma siamo noi che ci siamo messi in questa situazione. E soprattutto eh, sai che cosa il sistema, riuscito, il sistema è riuscito a far penetrare nelle persone? Perché tu mi hai fatto questa domanda, no? perché non, non capiscono, no? perché, non, perché sono riusciti a far passare l'idea che Dio... Eh, eh, Dio, ti ricordi quando, quando eh, rimproveravano quella cosa Dio, patria, di merda, che schifo no? eh, sì. sono riusciti a far passare il messaggio eh, a, in maniera proprio sistematica, televisiva parlo, no? seriale eh, che eh, Dio ti toglie qualcosa cioè non è che ti dà eh, per esempio la redenzione il sacrificio, no? loro lo vedono come una roba vecchia, una roba che Fai fatica, che eh, devi togliere qualcosa, invece, non è così. È questo che noi dobbiamo spiegare. Cioè, noi cristiani dobbiamo spiegare che essere donne ed essere bello è un qualcosa di meraviglioso perché Dio ha, ci ha creato così. Quindi tu non sarai mai felice se non, non, non raggiungi quella meta che è la tua mascolinità e la femminilità. E dobbiamo cercare di spingerci oltre per arrivare a, a, ad avere delle, delle cose meravigliose nella vita perché è così infatti quando poi tu parli di sesso di queste cose ti mettono pressione no? il mondo di oggi però poi se guardiamo ai risultati di una partita di calcio eh, di un qualsiasi cosa, dello studio, del lavoro ci devi mettere il sacrificio che vuol dire prendo quella cosa lì mi faccio in quattro per arrivare dove devo arrivare. E perché nella vita non devi avere lo stesso, eh, la, lo stesso percorso, no? la stessa, eh, lo stesso sintomo di dire io voglio avere questa vita felice? Io cosa ho fatto? Ho preso la mia situazione e ho detto io non ho realizzato la mia mascolinità. Me l'hanno fatto capire tantissime persone molto più intelligenti di me e io mi sentivo incompleto l'unica cosa che poteva completarmi era la meraviglia di una donna che poi ho trovato, perché la donna è diversa, è differente proprio biologicamente, chimicamente, mentalmente. E grazie a lei ho trovato me stesso. E grazie a questo la bellezza poi di diventare per lei madre, perché è diventata mamma perché abbiamo avuto una bambina, e io padre. Cioè noi questa cosa, eh, noi nel senso società, nel senso anche le persone del, del, che comandano il potere, non trasmettono più, se ci fai caso, questo, questa bellezza di dire ai giovani guardate che è bellissimo fare i figli. Io per esempio, avendo, avendo lavorato tardi su questa cosa, perché mi hanno ingannato, mm -hmm. ho perso gli anni migliori della mia vita, perché se io facevo i figli a... 20 anni o a 30 anni come una volta, parliamoci chiaro, io potevo per esempio questo carnevale giocare con la mia bambina, invece mi trovo a 50 anni che sono veramente affaticato e tante cose non le posso più fare. Poi ho avuto solo una figlia, non ne ho, ho potuto avere altri perché abbiamo provato ma l'età è quella che è e quindi non puoi arrivare poi a 70 anni con, con dei certo. figli piccoli. Ma sai per... come tu che hai vissuto in questo mondo stai parlando dell'illusione che ti danno di vivere meglio in realtà la bellezza della vita è quella che abbiamo conosciuto nei secoli precedenti in questa presunta modernità non si trova il bello ma si perde si perde la bellezza della vita puoi anche raccontarci come in realtà nel mondo LGBTQ eh, che te lo, te lo raccontano così allegro, gioioso, felice, colorato eh, appunto eh, in realtà ci puoi raccontare della profonda tristezza e del profondo disagio perché tu ci hai appena spiegato che hai ritrovato te stesso quando ti sei completato con una donna ecco ci puoi raccontare quello che vogliono far credere e che colpiscono perché come hai detto tu prima i media sono potenti sono forti e loro sono anche violenti nel voler trasmettere un messaggio che è una menzogna come invece tu che hai vissuto quella realtà se ce la puoi descrivere nel suo errore e anche per certi versi orrore cioè non ho capito, vuoi che ti racconto? Vuoi, vuoi che spiego la, la, la mia vita passata o quella, nu no, o quella nuova? Que no, no, no, quello che tu hai potuto eh, eh, ehm, sperimentare in quel mondo LGBTQ che in realtà non è tutta questa gioia, questa bellezza, lustrini, colori, ma c'è sofferenza, quella sofferenza che non viene raccontata. Esatto, mm. cioè non c'è libertà perché se eh, allora nessuno vuole... Ehm, siamo cristiani e quindi abbiamo il libero arbitrio, cioè Dio ci fa liberi, ci rende liberi, non schiavi. Quindi uno decide se vuole stare con Dio, se vuole essere cristiano, se vuole seguire quella linea. Quindi io devo rispettare le persone che scelgono di fare una vita gay o omosessuale, però la persona è persona. E quindi quando tu ti trovi in queste organizzazioni nei locali nel, dove comunque tu ti raccontano che puoi avere una famiglia che puoi stare insieme ti rendi conto che invece non è così perché la realtà io ho capito questo che per, ci sono alcune persone che appunto penso che sia per, per me è la maggior parte nel senso che la tua verità, come ho detto prima, è scritta nel tuo DNA. Cioè tu sei maschio e quindi se, se sei maschio, devi. Eh, se fai se, come un albero no? di pere, farai le pere, non puoi fare le mele. Invece ti vogliono vendere questo sogno che se tu ti, ti prendi ormoni, ti blocchi la pubertà, cominci a mozzarti e quindi a, a castrarti, a toglierti i seni, a tagliare di qua, a tagliare di là, mutilandoti, tu sei felice in sostanza, no? E quindi questa è una, è una bugia enorme. Come fai a essere felice se tu sei nata donna e sarai sempre donna, anche se sembri un maschio? Perché sembri, ma tu biologicamente non lo sarai mai. E quello è il problema, non lo sarai mai. E il demonio cosa ti dice? Cioè la società di oggi che non crede, ma crede in quell'altro, ti dice no tu puoi come tipo buttarti dalla finestra e essere superman ma non si può perché c'è un limite dio ci ha dato un creato no si parla di ecologia allora e l'ecologia dell'uomo dov'è cioè ci ha dato dei limiti noi dobbiamo stare in quei limiti che eh, sono prescritti nella, nella, nella natura e anche ne, nell'ordine nell naturale delle cose non si può eh, sognare Magari in cielo potremmo fare tutto quello che vogliamo, ma qui ci sono dei limiti. Per quello Dio ha dato delle informazioni precise che non si può avvalicare certe soglie, perché tu poi non sarai felice. Non è che ti toglie qualcosa, ti vuole dire guarda, che lì di là dove vai non è una strada, è un po' come partire in una corsa con un piede mozzo. Perché tu comunque l'amore io l'ho sperimentato no? quando tu mi chiedi cosa c'è in quell'ambiente in quell'ambiente ci sono persone che provano dei sentimenti che vogliono veramente magari avere una relazione e poi non ci riescono perché? perché l'uomo è uomo due persone uguali si abituano caratterialmente poi dopo si smontano perché non c'è la complementarietà quindi se non c'è questa complementarietà automaticamente tu dopo un po' ti stufi e cambi partner è un meccanismo diabolico perché tu continui a cercare come no? il cane che si morde la coda continui sempre a cercare dentro di te, dentro un altro uomo il padre che non hai avuto il fratello che non hai avuto l'amico che non hai mai avuto le sfide della vita che non sei riuscito comunque a fare parlo anche di maschile ma se lo dobbiamo volgere al femminile per le donne alla meraviglia invece che io devo dimostrare e che la società non ti fa noi in Italia o nel mondo abbiamo perso questo valore. Cosa gli diciamo ai nostri ragazzi? Gli diciamo fai quello che vuoi, vai a, a, a letto con chi ti pare, ma tanto è amore, no? Love is love è lo slogan. E come dici tu questa mediazione, ma perché dobbiamo essere così mediocri? Perché dobbiamo dire che andrà tutto bene? Bastano rompere le balle? Cioè non è così. Non è così. E lo dice una persona che tu sai che è stata esiliata dall'Italia e si è dovuta trasferire a Međugorje. Perché se io vengo a fare un corso uh, qui in Italia, arriva la Digos, arriva la polizia, arrivano infatti, le camionate dell'Arcigay. Ma infatti a proposito di questo, per molti anni insieme a tua moglie in Italia avete fatto seminari e corsi per aiutare i ragazzi che entravano in crisi per la propria identità sessuale. Ma avete dovuto smettere perché siete stati duramente attaccati, ricordavi prima tu, lo ricordo anch'io, come ad esempio i convegni che abbiamo fatto insieme dove la nostra incolumità fisica era sempre garantita dalla presenza della DIGO, strumento tu, prima dalle forze dell'ordine. Da una parte quindi il mondo LGBTQ denuncia di subire bullismo, che in Italia non esiste, lo dimostra quanto le persone omosessuali ricoprano ruoli importanti a 360 gradi, vedi la politica, la tv, lo spettacolo, la moda e, e tanto altro. Dall'altro sono i primi ad aggredire in maniera, oserei dire, feroce eh, chi non si allinea al loro pensiero. Quindi proprio da questo punto, caro Luca, raccontaci la vostra esperienza, tua e di tua moglie... Ehm, che vi ha portati a scegliere di andare a vivere a Mediugorio e proseguire lì quello che avete iniziato in Italia. Allora, noi abbiamo, uh, abbiamo per anni, per questi insomma dieci anni, abbiamo lavorato, uh, uh, la, abbi avevamo cercato una sede e c'era venuta, io avendo lavorato nel turismo, questa proposta di gestire una casa di spiritualità e da allora abbiamo gestito questa casa di spiritualità ad Angolo Terme a Brescia, dove facevamo i nostri corsi. Però, come ti ho detto, appunto, ci sono sempre stati problemi, perché, eh, a parte che siamo dovuti finire in montagna in un paesino, no? per essere più tranquilli, ma non bastava, perché poi arrivava sempre il tale giornalista di una certa connotazione ideologica, oppure arrivava il gruppo dell'Arcigay a rompere le scatole, eh, le, i militanti vari e quindi le persone che comunque hanno diritto alla loro privacy venivano sbattute tra le iene tra i vari servizi e quindi sai non è che stanno a guardare molto io non ce l'ho con i giornalisti però dove c'è insomma, qualcosa da spennare lo spennano no? quindi se ti raccontano una versione pensano veramente che sei quella poi io c'è da dire anche una cosa a me mi ha invitato la Rai mi ha invitato Costanzo non ho voluto andare perché devo anche rispettare mia moglie, cioè mia moglie non, non voleva che diventava una persona, eh, diciamo, poi lo sono diventato allo stesso, perché eh, con quello che è successo con Povia, con la canzone di Povia, con il clamore che c'è stato, tutto quanto, questo gender, tutto quanto, alla fine sono diventato allo stesso, diciamo, tra virgolette, un personaggio. Ma io non sono, un person sono una persona. E quindi non ho voluto accettare questa, questa situazione, però l'ho dovuto fare anche per difendermi. Perché ehm, quando andavo tipo nelle televisioni, mh, tu non sei nessuno perché non sei né una persona che viene comunque eh, lanciata, diciamo così, un personaggio, e poi ti pagano no, per dire determinate cose. Io no, sono una persona normale, però quando andavo mi microfonavano e quindi dovevi stare anche seduto sul posto e ti davano loro la, la possibilità di fare delle domande che tu non potevi assolutamente dire altre cose. Io cercavo in qualche modo di dire la verità, ho sempre detto la verità, però venivo tagliato, sminuzzato e fatto a fettine. E quindi passava sempre il discorso gender, il discorso che volevano loro e non si capiva bene quello che facevano. Però qualcosa insomma, è passato negli anni di quello che io ho voluto fare. Fino a che poi si è esaurito. Con la pandemia proprio basta, si è esaurita la cosa perché poi eh, non, non, oggi non se ne parla più. No? Sembra anche quasi che la chiesa, tra virgolette, no, sia gay friendly. Ma non è così, perché la realtà non è questa. Allora, grazie a Dio, abbiamo trovato eh, una casa di spiritualità a, a Meggiugori, dove ci siamo trasferiti con la mia famiglia ho dovuto appunto portare la bambina anche a scuola lì e quindi siamo, siamo adesso in questo momento sono in Italia per fare delle visite perché c'è il papà di Italia che non sta bene però viviamo là, siamo là, abbiamo una piccola guest house a Tre Stelle dove però è un bellissimo centro di spiritualità e formazione dove vogliamo aiutare i giovani a, a fare i programmi che abbiamo abbiamo già dei seminari in Uh, in, insomma in calendario e appunto è una scuola diciamo che di evangelizzazione che aiuta l'uomo, la donna e la vita e quindi vuole praticamente eh, cercare di insegnare quello che, quello che i nostri nonni, quello che il, il nostro credo il sistema valoriale no? di essere uomo ed essere donna di guarire dalle nostre ferite della vita tramite il perdono, fare dei percorsi che troverete sul nostro sito, e pregandoci è venuta questa intuizione di eh, appunto chiamare la casa Sacra Famiglia di Nazareth. A Međugorje ci sarà questa casa appunto che verrà inaugurata a marzo, il giorno di San Giuseppe, dove appunto eh, eh, ci sarà il sito, poi insomma chi mi segue lo... Lo vedrà a casa a Sacra Famiglia di Nazareth, a Meggiugori, e abbiamo tutta questa una serie di vari appuntamenti, anche dove io posso fare la testimonianza. Tu sai che a Medjugorje, no? appunto, tanti mi cercano, mi trovano, faccio sempre testimonianze, sono richiesto, e quindi abbiamo fatto la scelta giusta. Io penso anche che, ti dico la verità, che eh, presto arriveranno anche i segreti, quindi da lì. Da Meggiugorì arriverà il nostro futuro e quindi stiamo lavorando, ci stiamo preparando anche con la preghiera perché eh, siamo sicuri che l'uomo ha fallito, ma la Madonna ha promesso che il suo cuore trionferà. Assolutamente sì, quindi vi troverete nel posto giusto, al momento giusto, <ride> quando inizieranno i segreti, come hai detto tu, che sembrerebbe che i tempi sono maturi, però poi è Dio che conosce il vero tempo, anche se in realtà sarà eh, certamente storia dei nostri giorni perché eh, la leggente Miriana dovrebbe essere viva perché dovrebbe essere lei a dover dare i segreti e quindi insomma presumo che tra l'altro io una volta tantissimi anni fa eh, veniva sempre la gente Visca in un paesino della nostra zona che si chiama Selvaggio il 15 agosto e c'era un grandissimo esorcista Don Saroglia che adesso è nato al cielo e io avevo preso proprio l'abitudine, non andavo mai eh, in vacanza la settimana del 15 di agosto perché c'era per me questo appuntamento importantissimo ed ero anche diventata amica con Don Saroia. E Ricordo che un giorno lui mi ha confessata, quindi nulla faceva presagire quello che poi è avvenuto, a fine confessione si è fermato, mi ha guardato e mi ha detto io non ci sarò più perché sarò morto, infatti lui è già nato al cielo, ma tu? Vivrai l'Apocalisse. L'Apocalisse, poi che cos'è? Il cambiamento eh, della storia che conosciamo e come dice la leggente Miriana, ci sarà un tempo del prima e un tempo del dopo. Questi due tempi saranno attraversati dal ponte dei dieci segreti e questo ponte ce lo saranno attraversare solo i sacerdoti. Quindi dice Miriana, preghiamo affinché i sacerdoti vengano illuminati dallo Spirito Santo e che ci possano accompagnare ad attraversare questo ponte. Quindi dobbiamo vedere veramente come il tempo del prima, dove poi il demonio e il male viene sconfitto, e il cuore immacolato di Maria trionferà, dove vivremo questi, veramente questa pace, questa bellezza, per cui la Madonna ci sta formando da decenni a Mediugori. Quindi veramente mettiamoci tutti alla scuola di Maria eh, e come dicevi tu, eh, non dobbiamo essere tristi o preoccupati vero la tribolazione dovremmo attraversarla ma dobbiamo guardare quello che sarà e quindi sarà la bellezza del bene che trionferà sul male vuoi aggiungere qualcosa? sì io volevo aggiungere appunto che questa bellezza va ricercata va custodita ed è una, una, un, un vivere anche eh, meraviglioso poi eh, adesso poi vivendo a Medjugorje mi rendo conto proprio quanto è scandita la giornata quella preghiera, ti giuro che le giornate sembrano, eh, ti ritorna il tempo. Quando torno in Italia mi rendo conto che tutti ci affanniamo, eh, ci, veramente ci, siamo lì che cerchiamo. Che sembra che il tempo non basta mai, no? perché siamo proprio tornati dalle cose. Però Beh, poi altro. alla fine cosa cambia? Che non c'è Dio in mezzo. Quando c'è Dio in mezzo le cose si, ci si realizza, ci si aiuta c'è molta più solidarietà, ci sarebbero molti meno problemi in giro di quello che vediamo, per quello ti dicevo che il futuro si vedrà da Medjugorje ma l'esperienza andato... del pellegrino è proprio questa Medjugorje anche se si arriva lì con tanti problemi la testa piena di, di cose da risolvere in quei giorni che poi sono solo tre giorni, sembra una vita, una vita di pace e di bellezza ed è proprio quello l'esperienza che ogni pellegrino fa, perché una volta che conosci i medievori hai bisogno di tornare proprio per ricaricarti. Non che lì ci sia un Dio diverso da quello che Madre Chiesa ha in ogni parte del mondo, perché il Dio è sempre lui, però lì veramente c'è una fonte viva, una grazia, che ti fa... veramente. la mia espressione è, mi sento alle porte del paradiso, è come un preambolo di quella che è veramente la bellezza della vita eterna di quello che ci aspetta ma perché lì appare la Madonna e quindi c'è tantissima gente da tutto il mondo che giorno e notte prega Meggiugori, eh, chi, no, chi non è stato deve assolutamente andarci perché non può essere cristiano una persona che al di là delle apparizioni non va in un posto dove si adora dove si prega dove ci sono luoghi silenziosi, meravigliosi dove puoi proprio sperimentare quello che è la, lo Spirito Santo e lì si sente come hai detto tu è una cosa vera cioè non c'è bisogno di ascoltare l'amico, la vicina o il, proprio bisogna fare l'esperienza di prendere e andare se voi andrete col cuore aperto a Meggiugori Vedrete come, quante cose si realizzeranno, quante guarigioni sono avvenute a Meggiugari, quanti preti sono stati fondati, quanti gruppi di preghiera, quante cose, quanti perso personaggi anche che hanno uh, consacrato la loro vita nelle mani della Madonna. E quindi io per questo ti dico, sono positivo nella vita, perché voglio veramente godermi appieno, ed essere pronto perché il Signore ci dice: siate sempre pronti, e Meggiugari mi aiuta proprio a questo, a essere pronto. Eh, per poi, come dici tu, tornare anche in Italia, perché come vedi sono italiano, io torno per fare visite, per vedere i parenti, per comprare, per... E, e sono, sono, sono meglio, no? mi trovo meglio nel mio paese, e vorrei che il mio paese tornasse ad essere il fulcro di questo, no? ma sarà così. E quindi io voglio portare proprio un briciolo di cielo, e ti ringrazio anche per questa opportunità. Ma infatti guarda Luca, noi, a parte che sono io, che, io e noi tutti che ti ascoltiamo che ringraziamo te, ma infatti la Madonna in virtù di quello che hai appena detto ci dice quando tornate da Mediugori non parlate di Mediugori ma mettete in pratica quello che avete vissuto perché gli altri vedranno attraverso di voi quello che avete vissuto. Proprio quella è un'esperienza che si fa lì e che si può portare qua e dovremmo far diventare una grande Mediugori tutto il mondo. E a proposito di pellegrinaggio, prendo lo spunto Luca perché noi saremo su dal 17 al 21 marzo per l'apparizione del 18 con la gente Miriana, quindi saremo il 19, adesso ho sentito che dicevi tu, all'apertura della tua casa, eh, hai detto che il 19 sarete là, dimmi esattamente le parole che hai detto là. Sì, allora lì ci, sarà, ci saremo noi nel senso che c'è un gruppo quindi la casa è già piena, però eh, ci sarà solo Terry perché io non ci sono appunto perché come, come sai... Per quello bevo sì. anche tanto problemi ai reni e quindi devo, devo, devo finire questa cura e quindi ci sarò dal primo di, dal 3 di, di aprile. Ecco. Eh, però appunto si apre questa casa, ci sono i corsi e poi verrà dato il nostro sito internet che è casa sacrafamiglia di nazaret.com e lì ci saranno tutti i programmi o anche sul nostro sito che è lucaditolve.com. Bene, allora io che sarò lì con il gruppo passeremo dalla tua casa, saluteremo Terry e invito, ne approfitto per invitare chi sente la chiamata, se vuole venire con noi ci può contattare, mi può contattare tramite il profilo Facebook e si potranno aggregare a noi e venire insomma a Mediugori che poi tra l'altro io sono una di quelle capogruppe che quando veniamo a Mediugori e tu sei lì ti chiamo sempre per la testimonianza esatto <ride> perché quella di oggi non è stata la vera testimonianza che poi è ancora diversa quando poi tu ci racconti proprio tutta la tua storia ma è tanto tu sei lì. ormai tu sei conosciuta Angela con, nelle trasmissioni quindi penso che chi ti segue le mie testimonianze le hanno già sentite quindi come come, come abbiamo detto, chi vuole può comunque trovarne tantissime in internet, perché sono ormai più di dieci anni no? che, che, che testimonio. Poi c'è il tuo profilo Facebook, quindi Luca di Torre ti possono seguire anche lì, va bene caro? Mm. Allora cari amici, direi che abbiamo terminato questa diretta, vi ringrazio di aver partecipato con noi, vi chiedo di nuovo di attivare le notifiche, di condividerla, così le parole di Luca potranno essere ascoltate da tante altre persone e propongo a te Luca, e lo, lo vorremmo fare insieme a voi che ci ascoltate, di concludere questa diretta con una preghiera a Maria, un'Ave Maria, va bene?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 Bene, leggo qua l'amica la, Maria Pia Pozza che dice, vorrei non terminare, cara Maria rimaniamo uniti in preghiera e non solo non termina ma proseguiremo insieme uniti nella preghiera e nel cammino questo percorso che ci porterà al cielo, uniti, va bene? L'importante è riconoscere il male ed evitarlo scegliere sempre Dio, Gesù e Maria e questa bellezza che tu hai vissuto in questa trasmissione la trovi veramente nel cuore che pulsa di Gesù e di Maria che sono loro la vera bellezza la vera gioia, la vera pace vuoi aggiungere qualcosa Luca? così poi salutiamo un saluto a tutti e vi aspetto a Megugori. ciao a tutti ciao. e grazie ciao grazie. Luca, grazie ciao, ciao. Ciao. Ciao.